Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Un nuovo video con un giapponese a caso Ciao Tra l'altro me l'avete chiesto in molti Si è fatto Instagram quindi chi vuole seguirlo può andare qui Abbiamo deciso di fare questo video per rispondere a Nick Radogna che ha fatto questo video sul Giappone Tranquilli non sarà un dissing ma eh, daremo solamente delle informazioni in più Perché come ha detto lui nel suo video Ha detto che voleva saperne di più e quindi io ho detto conosco un giapponese perché non chiederà a lui se queste curiosità sul Giappone sono vere o finte. Per rendere la vita più facile a voi che magari molti di voi capiscono inglese, eh, parleremo in inglese quando gli chiederò qualcosa e non in giapponese come al solito, così potrete capire quello che dice. E per quelli che non capiscono l'inglese, tranquilli, vi metto i sottotitoli, dovete attivarli qui sotto. Pronti? Ok. Via. A proposito di creme, in Giappone usano le lumache. I never seen it, but yeah. there is one shop. Sì. That use snail. Katatsumuri. In giapponese snail si dice katatsumuri. But it's actually from Korea. It's super strange. I don't think my friend yeah. like it. Però spesso si vedono dei pacchetti con delle maschere per la pelle fatte con le lumache. Passiamo con la numero 2 Dove trovi un bagno pubblico con un tablet sull'orinatoio? Like the screen, right? Yes. Um sometimes. Like a è inutile. Nemmeno il tempo di vedere una mia story su Instagram che hai già finito e te ne devi andare. È come un commercial per uh, okay. 10 secondi o yeah. 20 secondi. È so. Pretty utile, no? Sì, penso che sia. Sì, uno mette l'euro e ci prende la banana. Le ho viste? Con banana in Shibuya c'è una vicino alla stazione, lo so. Sì, a volte vedo The vendor machine for banana Yes Apple uh, Apple, yes Però la mela in realtà io l'ho vista anche in Italia Le mele della Melinda tagliate a pezzi, sono sicuro Quindi non è una cosa che esiste solo in Giappone Però ci sono dei distributori dedicati solo alle banane Qui abbiamo uno strumento che ti misura le calorie dei cibi che mangi Io questa in realtà non l'ho mai vista Però cercando su internet There is Yes And they cost Yonkyakurokojuma Yeah 4.60.0 yen, quindi fate il conto più o meno 40.000 euro. Do you have one in your home? No. Giacot o mottarado dopo di cairo, no? I non so. Ma maybe Expo? Ok. Neanche sono. e Autokai, ma si questa è molto di company. Ah. Wa, ah, ok. però vi voglio dire una piccola curiosità: in molti menu in Giappone di varie catene. E potrete trovare le calorie scritte per ogni pietanza che ordinate. Questa bambina e tante altre bambine giapponesi mettono sui loro capelli gli scaravaggi Questa ragazza, io l'avevo vista. Non so se la ragazza nell'immagine è Shokotan o chi è, però eh, c'è una celebrità in Giappone l'ha fatto, sono sicuro. The YouTuber was asking if those semi are alive. No, they're not. YouTube. Praticamente quando cresce, questo semi, questo insetto, lascia la pelle, fa un po' come i serpenti, quindi questa è la pelle morta, quindi non, non sono vivi it's not common. <laughs> Non è una cosa che si fa, like ma, ma anche one non... celebrity sì. did ha fatto fun. per divertirsi, come Lady Gaga ha fatto il dress Ah, sapete? è una buona comparazione, è molto buona Sì, quindi è una cosa molto weird and unusual and Nick was saying she was a little girl I think the girl in the picture is actually Shokotan e c'ha cioè in realtà adesso 33 anni perché è nata in 1985 quindi non è proprio una bambina però non sono sicuro che sia lei Come anguglia è possibile che è quadrata I know it's famous in the yes. world Yes, molto famosa But sì. I never seen it in Japan mm -hmm. Maybe you can buy it online Yes There's a store for that kind of food melon. Yes, yes but It's not common Not common for Japanese people. Non è un tipo di, di anguria, è proprio come la, la fanno crescere, come diceva Nick. E oltre alla classica piscina d'acqua abbiamo anche quella di vino, di ramen e di tè verde. I think he exists, yes. but it's not real wine. Si, like, non smells è... like wine, si, si, si, looks si. like wine, ma non è veramente vino. Mm -hmm. Eto... Cono-sacki no Hakone no? Eh Waa, motta kuka-kankiede nai Yano, ramen Ah, ok Iitame-izake ramen I ragazzi, nelle immagini che abbiamo visto Quella proprio a forma di ramen nello specifico non c'entrava assolutamente nulla con il ramen Aveva soltanto la forma del ramen But, sometimes you can find new yoku zai Ok, queste cose da mettere nella vasca da bagno che magari hanno il sapore di cioccolato Piuttosto che ramen anche We don't use it ah. But, like, for fun Si sì. Like, a present, gift Ah, okay. like. Ok, però yeah. non è che si usano veramente, magari si fanno come regalo così per ridere o on YouTube I saw it many times. Yeah. Qualche youtuber magari lo fa. Yeah. In Giappone abbiamo un salame che non è di carne, ma di uova. I actually didn't know this. Sì, è vero, non lo so. Real egg. Ah, si. Sì. But... Yeah. Praticamente, se voi comprate delle dell insalate dal combini, c'è sempre un pezzettino di, di uovo. E quell'uovo in realtà è fatto a salccia, ma non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto indagando questa curiosità. Penso che it's it smart. Sì, yeah, it's smart! And it yeah. tastes the same, to be L'acqua dietetica. Ragazzi: l'acqua per dimagrire! I never seen it. Yes. And But we searched? Yes, and we found it. Sì. Ma era da Cina Sì, ma il maker è giapponese, certo? Right? Saporotecaetiru mm, Non è sicuro Abbiamo trovato la stessa immagine che ha messo Nick Però su un sito cinese che era solo in Era tipo un'immagine di un mercato Però sapete in Cina il copyright è un pochino alternativo Quindi magari hanno usato il nome di una marca giapponese L'hanno messo sull'etichetta Quindi non sappiamo se è realmente vera Però era venduta nel 2004 Nisenio net Yeah, that, in Cina, the article. Yeah. almeno l'articolo era del 2004 Io non l'ho mai vista personalmente in Giappone Non so se viene venduta o se è mai stata venduta in Cina dopo quell'anno <laughs> But they do have tea for burnt fat Easily Sì, yeah, it helps you, it says that it's supposed to help you lose burn fat I think it's true, because They've yeah. been out for a long time And they, ha they need a license to sell that kind of product. Ah. In the market. Yes. Nick, uh, se vuoi provare la bottiglia di tè dietetico, uh, te la mando. Noodles, insomma, al gusto Pringles. Mmm, there are so many stuff like that. Yes. Like collaboration. Yes. Candente. Sì, praticamente vuol dire che è a tempo limitato, un'edizione limitata. Yeah. E questa in particolare c'era nel 2018, quindi non credo che molte ne è. Non penso che la vendono, magari in futuro rifaranno la collaborazione, per al momento non c'è. E abbiamo la gara di... Ha un nome? Eh? Non lo so. <ride> Ragazzi, questa io non l'ho mai vista. I never said it. It looks like it was a, a old TV show, yeah, to be honest. Yeah, yeah, yeah. Ha creato un piano per fare un altro parcheggio, dato che aveva due automobili. Yes, there un uh, Parking. Yeah, like this. Yes. Because there's no many places to park in Japan. Yes. So it's smart? Yeah, I think it's smart. You see you saw it one in America too? Yeah, I saw it. Ma l'altra è sicuramente falsa, non credo che sia legale in nessuna parte del mondo usarla. Ha tutti gli oggetti da vendere addosso al suo corpo. Mi ha ricordato un po' il tipo V compra di Resident Evil 4. I don't think this guy is selling something yes. because it's illegal. Se è. Vendere così per strada in Giappone non esistono i book un Prio non l'ho mai visti. Magari se andate a Karajuku spesso ci sono degli stranieri che vi chiedono di andare nel loro negozio a comprare qualcosa, ma non possono vendervi nulla sulla strada, credo. Mm -hmm. uh, avete bisogno di un permesso speciale per vendere cose sulla strada. And I think you need your own stand. Avete bisogno della vostra bancarella per vendere, no? On stand and, and yeah. on land. Yes. È una scala mobile per 1, 2, 3, 4 gradini. Non l'ho mai vista io, però so che esiste. In Kawasaki. E c'è cioè a Kawasaki. Abbiamo questa gruccia che permette ai vestiti che mettete sopra di essere rinfrescati, stirati, privati delle loro puzze. Do you have them in Japan? I don't have it but I have seen it. Japanese people wear suit yes, very cool. often. Also when they go to school if they need to wear uniform, The uniform yeah. They must have it clean. It's pretty useful. It costs 20,000 yen. See praticamente luno costs sui 20.000 yen, quindi capite 10 euro sono un po' costosini. But I think they are useful, You know you only use it for suits. Yeah. It works. Yeah. Uh, L'altra invece, la camicia, non l'ho mai vista Do find this video interesting? I think, yeah This is the first result to search Japan uh, on Google Right now, on YouTube, Italian YouTube okay. Se cerchi il Giappone okay. uh, Personalmente penso che questo video sia stato fatto in modo molto carino Mi piacciono molto questo tipo di contenuti Che comunque... Dicono delle cose, delle curiosità, comunque sono curiosità, quindi non sono le cose che vedete, magari nel vostro primo viaggio in Giappone. Però sono contento di aver dato la mia, così avete l'opinione di un giapponese e siamo andati a cercare tutte queste informazioni. It's much better than the video we reviewed last time. Right. Eh, ragazzi se volete vedere invece io che chiedo al giapponese che cosa pensa di un video della famiglia Suricatta, eh, Lo faremo in inglese sul mio canale di musica che pensavo di iniziare a mettere ogni tanto dei piccoli vlog Quindi se non mi conoscete sul mio canale principale andatelo a cercare qui Sarà in inglese però vi metterò sempre per voi sottotitoli in italiano lo It Yeah, I didn't know about the egg. Quella più interessante è stata anche per me quella del, dell'uovo perché non lo sapevo yeah. E vabbè, comunque grazie mille per essere stati con noi Seguiteci su Instagram e lasciate un bel mi piace Ciao ciao, ciao, ciao.